più trenta di questo nuovo vlogmas in questo momento sto guardando un po' di video su youtube un po' di tutte le versioni che stanno facendo i vlogmas no? poi mi sono messo in un po' di video signori bentornati di nuovo ah se mi mettete con la stessa felpa del vlog di ieri è perché non l'ho cambiata no me la sono cambiata perché la felpa me la metto tipo la sera la sera me la metto ci dormo e poi la uso il giorno dopo perché almeno sto bello caldino capito no? dov'è la mia pizza? dov'è la mia pizza? ehi Buonasera Io questa cosa è bella mia La piaceva. E non so se sia buona Se c'è schifo cazzo. So. Ma È buona Ma è fredda È molto fredda è Veramente brutto Quando la frittura di pesce Quando non riesce a staccare Il resto di cose di cambiare Dopo una bella pizza La frittura di pesce mm. Il bel cocco Fa sempre bene nonna È molto buono Cioè è molto buono Questa brutta puttana non si vuole staccare. Per questa merda di base. Oh sì. Lo sto attaccando tutto. Dai eh. questa è una buona cosa. Ma sapete cosa è ancora meglio? Dopo esserci mangiato. Dopo essersi mangiato una pezzetta? La frittura di pesce e il cocco. Il prosciutto crudo. Con il burro dei rapidi Oh sì. Come la vita. Ah raga dovete sapere che io quel prosciutto lo so che è una dovuta di mangiarlo con le mani Però ma fai che un cazzo Quando mangio il prosciutto sono un chirurgo A me il grasso fa schifo il cazzo Ora non vi affo a mangiarlo Lo devo togliere Cioè vedete queste porca mignotta di cose Tutto grasso Mi fa stanca il mare E poi vai vino Gli animali, E credità io so però io so però animalisti però Dovete mangiare il prosciutto e il salame solo perché è del maiale cioè. Ormai l'hanno ammazzato quindi non c'è senso di noi Non lo mangio perché è di maiale e ho capito però se non mangi fa male, voglio dire La paglia fa una vita rispettosa Puglio si è fatta ammalzare e fatta mangiare a te Ah sapete che faccio così? Perché poi il grasso lo do al cane Ma anche una piccolissima singola parte di grasso Io la butto C'è però c'è questa gente che ci muore per il cibo Però raga mi fa schifo il cazzo ci posso mio come di A te la merda ti piace? La merda ti piace? Da che città mangiare a merda? No, perché fa schifo per me il grasso è merda. Che cazzo se. Oh, raga, c'è sta merda ragni. Non ho un cucchiaino. Il coltello ce l'ho, ma è il sozzo di frittura di pesce. Ho un dito. <ride> è dura. È un botto dura. Mi sta veramente sul cazzo. No? Mi fanno, fanno salire le piaggiadonne. Quando le persone si leccano la forchetta, poi i diti Cioè, così è in conto. Tu c'hai il dito sozzi e c'è cazzo. Dici, non te le cazzo No, cazzo, sto chiamando. Fra. No, no, non sbagliato Scusa, fra. Fra. Scusa, scusa, scusa. No, fra. Scusa, non ti voglio chiamare. Oh, no, merda, merda, merda. Fra, scusa se ti ho chiamato. No. <ride> è partito io chiamato ciao sì. papà. ciao papà ciao ciao sei male? no mi sentivo solo quindi non ti ho chiamato sì, so. ciao sta sì, si ma dormono tutti io non so che fare dimmi però scusa mi sono sbagliato a chiamate volevo chiamare mia madre ma ti ho chiamato a te no no mi sono attaccato a Damiano io mi fa attaccato a Damiano io mi sono io eh non l'ho fatto apposta scusa ti chiede come dire che devo salutare a Damiano mentre ti ho quindi noi ci venire. e ma ah, pensavo venissi per me. No, io vengo anche perché tu sei l'amore di No, Fran, non è vero. Ma tu sei una sbotola, perché Non ti manchi, sono mi tante. Come no? Sì, invece. Io ho scritto, mi manchi tanto, mi e non so che scrivere, tipo lo scrivere ok, però sembra brutto. <ride> ma tanto non li vedete mai nei miei video voi, bastardi, siete i miei migliori non amici, non bello. li guardate mai. Io, lo, io li vedo, io li vedo. E io qual è vedo. stato il mio ultimo video? Quando è stato? Ieri, yeah, sei a Faizokman, ho lasciato. E che video era, visto che li vedi? Perché io l'ho visto. Ma tu e Damiano vi baciate? Sì. Davvero? Sì. E eh, però a me non mi baci mai. Dai, non mi bacio. Eh ma neanche Anna mi bacia però Mi bacia, bacia Tuoi richiamo Damiano? Mi ha detto che stava al telefono con lei Ciao Damiano oh, Ciao Riccardo Stai al telefono con Francesca? Sì <ride> Scusa non lo sapevo Cioè io ho sbagliato <ride> Non volevo chiamarla Francesca Però mi sono sbagliato L'ho chiamata Volevo chiamare mio padre Però <ride> Sbagliato Francesca ha detto che domani mi bacia Non è vero <ride> Sì sì che è vero E ci ha fatto anche il video Quindi è tutto vero Chiamiamo Giordano Mamma mia secondo me mi inizia a sclerare No, cazzo, segreteria. Chiamiamo, chiamiamo Asia. Asia sicuramente risponderà. Hai ricca! Oh, bella, sì. Oh, come stai? <ride> Sto bene, te. Bene, bene, bene. Dimmi tutto, che c'è? Che fai che di bello? Che stai Che? Che fai di bello? Allora, praticamente ho chiamato, ma hanno chiamato in 300. Siamo tutti preoccupati? Che mi fossi ubriacato, drogato, che fossi andato tipo al commissariato, che fossi mortato per tutte le cose. Però raga, sapete che vi dico? La baffa.